Spiace dirti certe cose, ma certe cose non le posso dire. D'accordo, prendo qualche cosa, no, non posso accettare. Speriamo vada via la luce, così guardo me. E ritorno a giocare nei prati e sento vicino il mare la tua mano come l'onda accarezzarmi carezzarmi il viso, il viso incerto di un gabbiano con suo occhio deciso e ho voglia di dirti poco importa con tutto quello che abbiamo da dire, tutto quello che abbiamo nel cuore non c'è nessuno dietro la porta, non c'è nessuno che accenda la luce, ma è nessuno che giunga a qualcosa, altro. al silenzio in cui mi sono avvolto. Quando parli tu mi hai già scoperto, fingendo di trovarmi sciolto mi hai gelato sbuffando. E non capisco perché vinci ma ti piace imbrogliare, girare tutte le mie carte e io resto qua. Aspetta